buon pomeriggio, benvenuti a tutti, questo è il primo webinar che apre il ciclo di eventi dedicati al governo aperto della settimana della OG Week 2 edizione 2023. Diamo qualche minuto alle persone che si sono registrate per accedere. Vi ricordiamo che questo webinar è registrato come sono registrati tutti gli eventi della settimana, li troverete poi pubblicati, le registrazioni e i materiali dei relatori nella pagina dedicata di Eventi.pa, quella che avete utilizzato per registrarvi. Ehm, vi chiediamo di utilizzare la chat per darci anche un riscontro rispetto al fatto che sentite e vedete correttamente. Ehm, potrete anche utilizzare la chat durante svolgimento del webinar per eh, porre dei quesiti o segnalare delle osservazioni o anche eventualmente per segnalare dei problemi tecnici sui quali cercheremo di intervenire. Io lascio ancora qualche secondo. Abbiamo iniziato diciamo non puntualissimi perché abbiamo dovuto attendere la conclusione dell'evento di lancio della OG Week, l'evento mondiale che probabilmente alcuni di voi hanno anche seguito. Eh, però insomma non vorrei andare troppo lunga rispetto ai tempi perché ci sono tanti relatori, quindi eh, lascio la parola per un intervento di apertura di saluto iniziale al dottor Sauro Angeletti del Dipartimento Funzione Pubblica. Grazie, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a tutte. Benvenuti innanzitutto a questa settimana dell'amministrazione aperta. È un appuntamento per noi molto, molto importante perché eh, è un obiettivo, un traguardo e una, un avvio di ulteriori attività che abbiamo già cantierizzato, che stiamo svolgendo in tutte le amministrazioni pubbliche con questa partnership tra eh, mondo delle istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Io vorrei solo spendere alcune parole introduttive, però prima di me la settimana dell'amministrazione aperta è aperta da un messaggio del ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, che purtroppo oggi per altri impegni istituzionali non può essere presente, diciamo, dal vivo, ma eh, ci ha mandato un saluto e un apprezzamento a tutti per il lavoro che stiamo svolgendo. Se può partire il video del ministro? Grazie. Grazie.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 la tecnica, prego. Allora, dopo le, le parole introduttive del ministro è oggettivamente difficile per me aggiungere altro e aggiungere altre cose eh originali e particolarmente significative. Ciò nonostante, eh, diciamo ci provo e eh, sottolineo anche da parte mia eh, quanto è importante, diciamo, celebrare, se vogliamo usare questo verbo, la settimana dell'amministrazione dell aperta. Innanzitutto perché è un momento che dà visibilità ad una serie di iniziative in corso, alle iniziative che abbiamo realizzato nel corso del, dell'ultimo dell anno eh, e soprattutto dà un respiro di carattere più generale, anche comunicativo, che non guasta, diciamo, ad una politica che noi la riteniamo essere abilitante delle altre politiche di innovazione delle amministrazioni pubbliche. Mi da sempre abbiamo rifugito questa categorizzazione diciamo, dell'open government come una politica eh, specifica, per noi è una piattaforma abilitante delle altre politiche pubbliche, è un ingrediente fondamentale per tutto quello che eh, ci sforziamo di fare. In questo dipartimento. Se questa se la settimana dell'amministrazione dell aperta è, diciamo, in un qualche misura una vetrina, una parte visibile del lavoro che viene fatto, a me preme preliminarmente ringraziare eh, tutti voi e tutti quelli che si adoperano ai diversi livelli per uh, l'attecchimento, diciamo, di questa politica e che lavorano anche meno visibilmente. Quindi questa è la vetrina del visibile, ma un eh, una, Sentito ringraziamento va a chi lavora per rendere questo visibile possibile e quindi vorrei ringraziare preliminarmente eh, Sabina Bellotti che è, è il POC dell'Open dell Government, il gruppo di lavoro del Formez che ci supporta eh, nella eh, promozione delle nostre iniziative, ma tutti i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, i rappresentanti dell'organizzazione della, della società civile e i componenti, ci mancherebbe, ultimi ma non per ultimo, del forum multistakeholder. Quindi è importante questa settimana, primo perché dà visibilità alle nostre attività, il che non guasta, secondo perché è un'occasione di dibattito e di confronto, terzo e questo è fondamentale perché contribuisce diciamo, a promuovere una cultura del, del governo aperto ed è importante fare formazione e informazione su questi, su questi temi perché eh, diciamo, sappiamo tutti che le competenze dei dipendenti pubblici soprattutto su, eh, su ambiti così rilevanti sono spesso non adeguatamente supportate il ministro ricordava quali sono i temi e quindi tutti noi li sappiamo eh, ma sono competenze fondamentali, quelle della partecipazione, dell'inclusione dell'accountability, dell'inclusione digitale Italia, eh, open data e così via questa settimana dopo l'evento dopo il lancio diciamo internazionale si apre con un primo eh, intervento eh, una prima iniziativa un primo webinar che ha per oggetto il tema diciamo centrale di tutta la nostra iniziativa che è la piattaforma che è la partecipazione pubblica per il governo per il governo aperto è questo un elemento un evento particolarmente rilevante quello che inaugura appunto la settimana perché eh, Questo evento è centrato sul tema dell'Hub nazionale della partecipazione, che sappiamo tutti noi essere una iniziativa qualificante del quinto piano nazionale per il governo aperto. Secondo, perché eh, l'Hub nazionale della partecipazione è funzionale eh, a creare una grande comunità eh, diciamo di operatori dell'open government se posso se posso chiamare così se posso esprimermi così e a promuovere eh, una comunità di pratiche tante comunità di pratiche sulle tante tematiche del governo aperto questo è il primo appuntamento della settimana e vado verso la, la conclusione che vede una una eh, una ricca serie di eventi ne ricordo solo alcuni l'evento del 10 maggio a scuola di, di integrità molti eventi, 11 appuntamenti organizzati dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica eh, sui vari temi, mh, rispetto ai quali abbiamo già 1700 iscritti, mi sembra un, anche questo un, un traguardo molto importante, non perché vogliamo fare numeri, ma perché più persone raggiungiamo e coinvolgiamo eh, su questo tema, più eh, creiamo una cultura eh, trasversale e condivisa. Eventi molto importanti organizzati dalla SNA e, e, e dall'AGID, due appuntamenti a testa. Eh, sulle, che testimoniano peraltro l'importanza eh, che queste istituzioni insieme ad altre attribuiscono ai temi di cui noi eh, stiamo trattando tre eh, interventi organizzati dalle organizzazioni della, della società civile sui temi del rafforzamento e della diffusione delle competenze digitali quindi ringrazio Period Think Tank, Community Idea e eh, AIF per... Eh, per la loro diciamo proattività anche nella, nella promozione di eventi durante questa settimana per non parlare delle tante iniziative territoriali che ci stanno molto a cuore perché voi che conoscete meglio, meglio di tanti diciamo questo progetto e questa e questa piattaforma sapete che eh, la possibilità di dare gambe a questa iniziativa risiede anche nella promozione di progetti pilota e di iniziative più o meno strutturate su tutti i livelli territoriali e quindi è importante che ci siano testimonianze in questa settimana anche della regione Puglia, del comune di Salerno, città metropolitana di Reggio Calabria, giusto per citare eh, diciamo alcuni, eh, alcuni casi. Quindi eh, 22 appuntamenti censiti al momento per promuovere le politiche di amministrazione aperta durante, durante questa settimana, da qua al 12 maggio, quando come ricordava il ministro ci sarà l'evento di chiusura che coinvolgerà direttamente il forum multistakeholder. Ma ci saranno anche tante altre iniziative che probabilmente non sono veicolate attraverso il nostro, il nostro portale. Grazie a tutti per la partecipazione intanto a questo evento, grazie per il lavoro che, che si fa. Durante l'anno per organizzare questa settimana e per eh, dare a questa settimana contenuti importanti come quelli che illustreremo eh, appunto da qua al 12 maggio. Io non rubo dell'altro tempo, peraltro mi, se mi sembra che siamo in perfetto orario. quindi passo subito la parola eh, a, a Sabina Bellotti che è il eh, POC dell'Open dell Government per iniziare questo webinar. Grazie a tutti e a tutte. Grazie, grazie Sauro. Sì, ottimo, incredibilmente siamo, siamo in tempo e possiamo iniziare con un hub nazionale per la partecipazione pubblica. Eh, questo intervento non lo farò da sola, ma lo farò insieme ad altre due colleghe, Francesca Peron della Regione Emilia Romagna e Serenella Pace dell'IP2, che sono le organizzazioni che insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica si sono assunte originariamente quando abbiamo co-creato il quinto piano eh, nazionale per il governo aperto, l'impegno di insieme guidare diciamo, il team di coloro che fin dall'inizio hanno ritenuto l'Ab nazionale per la partecipazione pubblica un obiettivo importante del nostro piano nazionale. Eh, partiamo con un contesto, torniamo un attimo indietro, dobbiamo capire perché eh, abbiamo deciso insieme nel processo di co-creazione. Eh, eh, nei molti, molti attori che hanno voluto stringersi nell'area della partecipazione, che voi sapete è una delle aree di azione portanti del nostro quinto piano, ma in generale portanti del, delle politiche di governo aperto, è stato ricordato anche prima nell'evento principale, e ormai eh, sappiamo che è anche un un'area eh, di policy fondamentale per le nostre democrazie più e più, si, mh, più passa il tempo e più ci si rende conto che senza partecipazione non è possibile costruire, consolidare e proteggere le nostre democrazie. Già nel 2018 quando ci avvicinavamo al processo di eh, costruzione del nostro quinto piano guardando a quelli che erano eh, i risultati eh, in progress che stavamo costruendo nel quarto, avevamo ben chiare eh, alcune minacce alcuni problemi, un calo progressivo di fiducia nelle istituzioni pubbliche dimostrato anche recentemente nel nostro paese dai livelli di partecipazione calanti alle alle elezioni politiche ma non solo e poi un tema legato alla riduzione progressiva dello spazio civico molto di questo si è parlato nell'evento mondiale che è appena stato lanciato ci sono tematiche nuove che ci, che ci hanno eh, reso diciamo critico il tema anche della fiducia dei cittadini sotto profili diversi non soltanto appunto quelli della eh, credibilità delle istituzioni pubbliche ma anche del, dei problemi che nascono eh, a livello globale dalla pandemia a, alla nuova guerra quindi un contesto critico ma dall'altra parte anche una serie di opportunità il nostro è un paese dove e lo dimostra quello che potete leggere nella slide da molto tempo ci si dedica nel settore pubblico alla partecipazione ci sono leggi regionali ci sono interventi di livello locale eh, c'è stata l'introduzione nel nostro, nel nostro eh, ordinamento del, della, dello strumento del dibattito pubblico e da ultimo ma non meno importante anzi molto importante perché si collega al contesto che stavo descrivendo eh, lo strumento della, del piano nazionale per la eh, resilienza e il recupero che in sé all'interno embedded dire, si direbbe in inglese ha nel suo DNA l'idea dell'importanza della partecipazione degli stakeholder lì vi ho riportato eh, l'articolo 18 del regolamento che ha istituito per cui il livello europeo ha chiesto non soltanto nella fase di costruzione del piano ma anche nella fase di attuazione eh, di sottolineare e di attivarsi, ovviamente parlo alle amministrazioni pubbliche che sono responsabili di questi progetti contenuti nel PNRR, di attivarsi per includere gli stakeholder. La prossima slide, prego. Eh, vedete nel percorso, uh, la prossima slide, grazie, nel percorso di, no, la seconda, questa. Ecco, perfetto. Nella seconda slide vedete come abbiamo collegato il, il tema del contesto al tema del, delle azioni, quindi nel quarto NAP, e non ci, non ci perdo molto tempo, abbiamo... E immaginato di costruire una piattaforma per la partecipazione la piattaforma partecipa nazionale che è stato uno strumento che si è rivelato molto utile per spingere molte amministrazioni a livello nazionale a promuovere sempre di più la logica della consultazione degli stakeholder nelle fasi di de delivery di nuove politiche però questo non ci accontentava diciamo alla fine del quarto piano abbiamo pensato che dovevamo andare oltre ed è per questo che è nata l'idea di un hub della partecipazione perché il principio era quello di promuovere le opportunità di partecipazione nel PNRR e supportare pratiche di partecipazione avanzate nei diversi livelli di governo, perché il punto è questo, il nostro Paese, come sempre, eh, le politiche pubbliche eh, sono anche, eh, come dire, foriere di tutta una serie di buone pratiche, di elementi di innovazione e di successo, ma che difficilmente riescono ad attraversare tutti i livelli di governo e tutti i livelli territoriali in maniera omogenea. Quindi un elemento di spinta, di forza per trasformare le nostre punte più avanzate nella capacità di produrre processi di partecipazione innovativi e di qualità, eh, allargandolo a tutto il territorio. Cosa abbiamo fatto? Un percorso di collaborazione, perché noi all'interno di un NAP che è stato co-creato abbiamo immaginato di coattuarlo questo, questo piano d'azione nazionale quindi anche all'interno di questo impegno quello di creazione di un hub della partecipazione abbiamo cominciato a cooperare a più livelli siamo partiti dal team vedete la, la, la, la sfera più eh, più ristretta il team delle organizzazioni che si sono unite nell'impegno di costruire questo hub ma poi abbiamo creato un percorso per coinvolgere altri attori partendo da quelli che abbiamo definito essere gli stakeholder nazionali della partecipazione 38 organizzazioni sono state eh, coinvolte in questo nostro percorso e alla fine ultimo ma non meno importante abbiamo anche fatto una consultazione aperta per chiedere l'opinione rispetto al punto di arrivo della nostra riflessione anche a tutti coloro che partecipano alla community e oltre da dove siamo partiti ora quello che vi ho mostrato è il percorso ma poi noi abbiamo fatto anche un come dire un, un percorso di contenuti e siamo partiti dal domandarci che cosa significa partecipazione. Abbiamo una definizione di partecipazione, essendo appartenenti a una community, quella del governo aperto, che ha dei suoi principi, dei suoi valori, addirittura appunto una dichiarazione, quella del 2011, alla quale l'Italia decise di aderire immediatamente, tant'è vero che siamo un partner storico che non ha mai abbandonato la partnership. Voi potete leggere, anzi forse qui non lo potete leggere molto bene, ma comunque il, la definizione che più che una definizione è come dire un, un dover essere del, del, del, dei processi di partecipazione, cioè l'importanza di avere questa capacità di includere, di essere equi, di essere inclusivi nei processi decisionali di formulazione delle politiche pubbliche e puntando, come poi noi abbiamo eh, come dire, verificato che tutti gli stakeholder nazionali trovavano Corrispondenza nel loro modo di pensare alla partecipazione con questa definizione, il fatto di accrescere proprio una partecipazione volta non solo allo sviluppo, al monitoraggio delle politiche, ma anche proprio alla, alla valutazione e all'attuazione delle politiche. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Andiamo alla prossima slide. Siamo partiti dal definire alcune interviste qualitative. siamo passati attraverso queste interviste a eh, individuare le tematiche di fondo che ci interessavano nella costruzione di un design del lab abbiamo fatto poi un'indagine con un questionario dalla quale è nato il draft design e come dicevo prima l'abbiamo portato in consultazione quindi in un percorso di nove mesi non casuale vorrei dire <ride> abbiamo costruito il nostro hub il design del Lab diciamo e ci siamo trovati al 30 di novembre con la possibilità di cominciare a riflettere sulla realizzazione del Lab. Che cosa eh, ci siamo trovati davanti nel momento in cui dovevamo eh, realizzarlo Lab? A una nuova strate strategia di OGP perché nel frattempo abbiamo avuto questo processo di consultazione che è stato anche descritto prima con eh, molteplici modalità di consultazione che hanno avuto luogo nell'ambito della partnership e siamo arrivati a definire insieme una nuova vision e una nuova mission. Ho sottolineato il, alcune parole che sono chiave per me, collaborazione con la società civile, ottenere migliori outcome, è stato ricordato poco fa dal rappresentante della società civile, che quando abbiamo analizzato dopo dieci anni di attività del governo aperto quali erano i vital signs, i segni vitali, quello che si è verificato e che lei ha sottolineato è che laddove c'è la collaborazione fra la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni e la società civile, si ottengono migliori outcome, c'è una maggiore capacità. Perché? Perché gli obiettivi diventano più sfidanti, perché il punto di vista è quello di, degli utilizzatori dei servizi pubblici e non solo quello di, di coloro che li erogano quindi una visione che rafforza l'idea della necessità della collaborazione una missione che chiaramente dice che bisogna agire insieme quindi non è soltanto l'elemento della consultazione dell'opinione, della raccolta dell'opinione ma dall'elemento dell'ascolto bisogna arrivare anche all'elemento dell'azione, ci sono delle politiche pubbliche che per necessità devono avvalersi dell'azione dei cittadini mi riferisco per esempio alla sostenibilità ambientale vale ma, ma tutte le politiche in generale possono beneficiare dal punto di vista degli stakeholder perché la partecipazione appunto non, non è soltanto ascolto ma deve essere costruzione proprio di una, eh, di una cultura sociale condivisa il punto di vista degli stakeholder cambia quando eh, si domanda loro di eh, guardare cosa fa la pubblica amministrazione o quando gli si chiede cosa dovrebbe fare la pubblica amministrazione noi l'abbiamo verificato, lo stiamo verificando molto nell'operato della nostra community di oggi. Non è un compito facile, chi appartiene al forum multi-stakeholder lo sa bene perché bisogna unire veramente culture diverse e costruire una cultura nuova, questo è anche stato sottolineato. Quindi che cosa abbiamo costruito e partorito? Un hub della partecipazione che per definizione abbiamo proprio chiesto ai 38 stakeholder esterni che cosa deve essere. Chi, è? Chi deve essere un hub della partecipazione? Deve essere un luogo che promuove e catalizza le politiche di partecipazione pubblica svolte in Italia, condivide pratiche, percorsi e strumenti a livello nazionale e internazionale, quindi ci pone anche in contatto con la community mondiale della partecipazione attraverso AGP. E che cosa deve fare? Mette in rete i promotori della partecipazione pubblica, amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e soggetti finanziatori. Fra i 38, noi abbiamo individuato anche coloro, che per mestiere non fanno i processi di partecipazione ma finanziano, danno le risorse te ai territori e anche alle PA per poter fare partecipazione e la finalità principale quindi è quella di attivare partnership ai diversi livelli di governo per scambiare esperienze e lezioni apprese. In particolare passiamo a quelli che sono i veri obiettivi o se vogliamo eh, diciamo le, i modi attraverso i quali noi vogliamo raggiungere questa finalità generale e quindi sono qui descritti noi vogliamo unire in community e non è un caso che usiamo questa parola perché noi siamo la community del governo aperto però ovviamente la partecipazione è aperto a tutte eh, le realtà eh, e vuole raccoglierle tutte al di là di chi appartiene o meno alla community eh, del governo aperto questo anche è un tema che è emerso prima quando si è detto ma dobbiamo usare il brand governo aperto o dobbiamo fare o dobbiamo usare i principi qual è il modo per far sì che il governo aperto diventi che è la finalità principale della nuova strategia di OGP eh, come dire il modo di fare, eh, di fare politiche pubbliche no? Diventi veramente il DNA delle politiche pubbliche. Io non lo so non ho la risposta sul brand però di sicuro sono convinta che dobbiamo unire in community sempre di più OSC cittadini esperti dei processi partecipativi soggetti finanziatori dobbiamo mappare tutte le esperienze partecipative che il nostro eh, territorio ha prodotto nel tempo e continua a produrre perché dobbiamo valorizzarle dobbiamo replicare laddove è possibile replicare ma soprattutto innovare individuare anche nuovi temi nuovi ambiti di intervento dobbiamo favorire il dialogo fra coloro che sono esperti ma anche per costruire un know-how che serva a coloro che non sono esperti perché ci sono questi diversi livelli dobbiamo riuscire a promuovere competenze avanzate lo ricordava anche il direttore poco fa nelle amministrazioni pubbliche perché fare partecipazione partecipazione può sembrare facile ma non è facile e fare governo aperto è complesso quindi abbiamo bisogno di anche di nuove competenze e dobbiamo da ultimo non meno importante questo è stato ricordato anche prima oggi local dobbiamo arrivare a al livello più basso di rapporto con i cittadini perché noi facciamo essenzialmente politiche ma l'erogazione dei servizi il contatto diretto con i cittadini l'ascolto, il coinvolgimento, la costruzione di una cultura necessariamente passa attraverso i livelli locali quindi agire come dei, collettore dei processi partecipativi locali in una logica che sia interistituzionale quindi che coinvolga diverse politiche come noi siamo abituati a fare con il governo aperto ma anche multilivello arrivando fino in fondo Ultime mh, informazioni, prima di passare la parola alle colleghe, chi sono gli attori del Lab? Abbiamo individuato tre eh, tipologie di attori. I promotori, che siamo noi, diciamo, quelli che fino adesso hanno portato avanti questa idea del Lab, l'abbiamo eh, disegnato insieme con altri, l'abbiamo costruito e continueremo a rappresentare, come dire, il, il punto di riferimento per tutti coloro che si vorranno unire. Fra quelli che si vorranno unire abbiamo identificato i contributori, cioè coloro che vorranno... Uh, far, uh, far conoscere quello che fanno in, in termini di partecipazione e eh, come dire, utilizzare l'hub che eh, come ha giustamente detto Sauro poco fa, abbiamo bisogno di visibilità, di dare visibilità a quello che facciamo e l'ab è anche uno strumento per dare visibilità a quello che avviene in luoghi un po' più remoti che non nelle politiche nazionali con la loro etichetta e quindi tutti coloro che vorranno contribuire attraverso esperienze e strumenti potranno eh, come noi eh, diciamo diventare il motore dell'Hub però ci sono anche i partecipanti ovviamente un Lab partecipazione non può eh, porre paletti e quindi anche a livello individuale anche i cittadini e anche questo è stato ricordato poco fa abbiamo bisogno della società civile organizzata e quella qui presente ed è importante averla al nostro fianco ma abbiamo bisogno anche dei cittadini come movimento che quali sono i servizi e chiudo con questa ultima slide Abbiamo pensato di inserire nel nostro hub quello che abbiamo dando valore a quello che è stato prodotto, quindi strumenti, troverete chi entrerà nell'hub, troverà una serie di indicazioni molto di dettaglio di tutti quelli che noi abbiamo considerato essere strumenti per chi deve fare pratiche di partecipazione. Abbiamo un primo nucleo di esperienze che è stato raccolto con l'indagine di cui vi ho parlato e vorremmo allargare sempre di più questo, ma soprattutto è del cuore pulsante del nostro hub una comunità di pratiche, pratiche al plurale perché partecipazione si fa in tutte le politiche, si fa in ambiti diversi, in settori diversi e noi abbiamo iniziato promuovendo alcune aree di lavoro, le abbiamo chiamate così, eh, dove chi è interessato sia in forma organizzata che in forma individuale potrà partecipare ovviamente ci saranno delle news per raccontarvi che cosa facciamo e io proprio per parlare di aree di lavoro vorrei adesso dare anzi prima di arrivare ad approfondire le aree di lavoro vorrei dare la parola alla collega eh, Francesca Paron della Regione Emilia-Romagna che ci dirà perché una regione e una regione così fortemente partecipativa e partecipante come la Regione Emilia-Romagna ha voluto fare questo percorso insieme con il Dipartimento della Funzione Pubblica e poi essere nella Pace dell'IP2 dal punto di vista di un'organizzazione della società civile. Prego Francesca a te. Grazie moltissime Sabina, buon pomeriggio a tutte le persone presenti a questa iniziativa. Io appunto sono Francesca Paronna e mi occupo di partecipazione da molti anni. Faccio parte di un team di lavoro che eh, ha consolidato nel tempo molta esperienza su questa tematica e questa politica regionale e che di recente ha anche acquisito una nuova professionalità molto qualificata. Mi preme ricordare la collega Michaela De Riu che ha lavorato insieme a me per conto della ragione della regione alla paziente, diciamo, costruzione della eh, partecipazione che oggi vi presentiamo. Eh, vi presentiamo. Dopo ben nove mesi e non è un caso, come ricordava Sabina. Quello che vorrei raccontarvi molto in breve è eh, appunto le ragioni appunto, le ragioni per le quali abbiamo convintamente aderito a questa idea di realizzazione della partecipazione di livello nazionale. Voi tutti sapete che l'Emilia-Romagna ha una tradizione civica importante, importante, si è consolidata nel corso del tempo e ha definito decisamente direi la cifra culturale e anche sociale dei nostri territori. E come è accaduto un po', oserei dire, in tutto il mondo occidentale, eh, si è generato un progressivo affievolirsi della fiducia nelle istituzioni da parte della società civile, come sappiamo anche molto bene Sabina, che un fenomeno che è dovuto a sappiamo, diversi fattori socio-economici, politico-istituzionali e diversi altri fenomeno progressivo in evidente crescita io direi già a partire dall'inizio del, del nuovo millennio e quindi anche noi che ci pensavamo così forti eh, ci siamo ritrovati in un contesto dove questa tradizione stava un po' eh, diciamo affievolendosi e dunque l'amministrazione la, regionale dell'Emilia Romagna eh, già nella prima decade degli anni 2000 ha cominciato a porsi il problema e eh, ha introdotto eh, una serie di strumenti nel tentativo di arginare questo fenomeno. Intendo eh, dire che mm, all'epoca ha avviato un percorso mm, significativo di azione, di ricerca e di dialogo che ha coinvolto enti locali, le organizzazioni della società civile, singoli cittadini, istituzioni ai vari livelli per trovare diciamo, le vie d'uscita al problema. Eh, L'amministrazione è sempre stata, lo dico io, ma insomma sta nell'evidenza dei fatti, è sempre stata convinta che decidere in modo partecipato, condiviso, eh, concertato, accresca la qualità delle decisioni. E dunque ha messo in moto un percorso, um, diciamo, sistematico e continuativo per promuovere appunto la cultura della partecipazione, che non si limitasse ad essere un mero slogan, ma che potesse offrire strumenti e metodi alla, eh, diciamo, alla comunità. E dunque nel 2010, la, la regione approva la legge 3. Sulla eh, seconda dopo la Toscana in Italia come esempio, legge 3 che è stata successivamente notificata nel 2018 con la legge 15 e eh, si tratta di una normativa che costituisce uno dei cardini principali nel tentativo appunto come dicevo di, di riconquistare il protagonismo della società e riportare sotto di fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni. Ecco, eh, la nostra legge mh, si fonda su alcuni precisi principi. Eh, ho ascoltato da Sabina e anche negli interventi precedenti con tutta attenzione le cose dette, mi sono appuntata una serie di parole chiave che anch'io, delle cose che voglio dirvi, vi... Eh, di, vi propongo, no? Supporto alla cultura della partecipazione, collaborazione, mappare le esperienze, promuovere le competenze avanzate, l'innovazione, favorire il dialogo, eccetera. Dunque, cioè, ci, ci ritroviamo inevitabilmente insieme perché condividiamo non solo le parole chiave, ma anche principi e obiettivi. Comunque, per dirvi, la nostra legge regionale, la 15, tanto quanto la precedente legge 3 eh, presenta appunto principi ricordo di inclusione di tutti i soggetti nelle delle politiche e questo attraverso la cooperazione il dialogo l'ascolto attivo che sono inevitabilmente alla base di un rapporto di reciproca fiducia la trasparenza garantendo una informazione efficace facilmente accessibile, facilmente comprensibile per consentire di conoscere e valutare il tema del confronto e le sue caratteristiche che talvolta sono anche caratteristiche tecniche, specialistiche, un po' spigolose dunque necessitano di linguaggi semplici e accessibili. E poi il principio della semplificazione amministrativa che innerva ogni azione, ogni politica eh, dell'amministrazione le azioni su cui si basa l'esperienza dell'Emilia Romagna, l'esperienza di grande impegno e anche di successo, eh, sono diverse. Il, ne ricordo solo alcune. Il bando per la concessione dei finanziamenti, sono stati spesi oltre 4 milioni di euro in 10 anni a supporto di oltre 300 processi partecipativi. I percorsi di formazione dedicati alla la partecipazione ai metodi della partecipazione alla contability e a tutto il corollario diciamo che, eh, che ruota attorno a, al tema della partecipazione percorsi di formazione che hanno visti coinvolti oltre 600 persone la creazione per questo di una comunità regionale di pratiche partecipative nuovo un'altra parola eh, già, già citata no, da Sabina poco fa, cioè anche noi da diversi anni abbiamo pensato che fosse davvero importante lavorare per creare una comunità regionale di pratiche partecipative ad oggi in questa comunità con oltre 500 persone coinvolte per su varie tematiche eccetera ed è, come ha detto Sabina anche per noi il cuore pulsante, perché è lì che risiedono e abitano le, le diverse professionalità, i diversi portatori di interessi e che hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di eh, cercare una, un percorso di innovazione e di qualità della partecipazione. Infine, le funzioni, la legge attribuisce alla giunta regionale le funzioni di osservatorio della partecipazione, che è una piattaforma creata nel 2008, o meglio, la funzione di osservatorio della partecipazione è dotata di una piattaforma che è stata creata nel 2008 e si è evoluta nel tempo, inevitabilmente, innovando le sue caratteristiche d'uso, caratteristiche rispondenti ai principi del governo aperto è un osservatorio che raccoglie e presenta ad oggi oltre 1700 esperienze di piano romanole, ne abbiamo censite 500 realizzate nel resto del paese, di un paio livello qualitativo, di diverso impatto territoriale, comunale, di di vasta, provinciale, eccetera, e eh, dedicati a diversi ambiti tematici. Ecco, l'osservatorio offre spunti interessanti e soprattutto direi utili la progettazione di nuovi percorsi e offre anche base dati molto molto consistente che eh, risulta utile per chi vuole analizzare il fenomeno e dunque eh, siamo molto orgogliosi. Ma oggi non parliamo dell'Osservatorio Partecipazione della Regione Emilia Romagna, ma parliamo dell'hub Nazionale della Partecipazione sviluppato in di azione di oggi, nazionale di oggi, eh, perché vi ho voluto parlare di tutto questo per farvi capire che eh, siamo convinti protagonisti e, e sostenitori del progetto di abbo nazionale? Perché eh, questo risponde ai principi del nostro percorso che ho cercato di, in sintesi di illustrarvi e eh, corrisponde anche alle finalità della politica regionale di supporto. Alla partecipazione. Il progetto direi che ci accomuna anche ad un medesimo obiettivo: quindi accrescere e diffondere la cultura e la pratica della partecipazione, sollecitando attori diversi no? a far parte di una comunità allargata con il fine di prendere percorsi di qualità per lo sviluppo di politiche di partecipazione. Eh, è appunto obiettivo al quale noi aderiamo, nel quale, ci, comune, nel quale ci ritroviamo. Diciamo che se mi permettete in un certo senso ci piace pensare che l'osservatorio partecipazione che come ho ricordato nel 2008 in un certo senso ha anche ispirato la proposta di dotarsi a livello nazionale di un hub della partecipazione. È chiaro, due strumenti ciascuno con le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche, io sono convinta che potranno entrambi insieme, in sinergia, contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una partecipazione qualificata. Dunque, per concludere, io direi che oggi eh, lanciamo l'app, ma domani siamo di nuovo al lavoro, nel senso che ci aspetta una fase altrettanto impegnativa e strategica. Che è quella della promozione dell'Hub nazionale perché vogliamo raccogliere il maggior numero possibile di contributi che possano, attraverso l'Hub, essere condivisi da tutti quelli che vorranno confrontarsi sui metodi e eh, sulle esperienze tra coloro che vorranno discutere sullo sviluppo di azioni innovative a sostegno della partecipazione. Un Hub che vuole. Eh, diciamo si pone nella sfida di ampliare un, un dialogo su specifiche aree di lavoro attinenti di in tante diverse tematiche eh, della partecipazione creare, ecco ancora, allora lo ricordavo anche Sabina e voglio ricordarlo anch'io creare una comunità di pratica attiva e produttiva di vite innovative in, in sintesi direi che l'app eh, punta ad elevare la qualità della partecipazione e prendere concreti i principi e le strategie del governo. Grazie. Grazie, grazie, mo grazie, mo grazie molte Francesca. E adesso grazie la parola a Serenella Pace, presidente dell'IP2. Grazie Sabina. Eh, buongiorno a tutti e tutte, sono qui con Chiara Pignaris che interverrà dopo e appunto rappresentiamo IP2 nel, in questi nove mesi di lavoro a stretto fianco e collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica e con eh, la Regione Emilia Romagna e gli altri organizzatori, gli altri promotori. Eh, due parole per dire perché ip 2 come organizzazione della società civile insieme al, appunto, al Dipartimento e agli altri attori. Quindi chi siamo? Siamo appunto un'organizzazione della società civile nei termini di, di Open Government, eh, un'associazione nazionale del terzo settore, compiamo quest'anno 12 anni, quindi abbiamo ormai eh, insomma, tanta attività portata avanti e eh, IP2 nasce proprio con l'obiettivo di diffondere la cultura della partecipazione nelle politiche pubbliche, promuovere e migliorare le pratiche della democrazia partecipativa. Quindi diciamo che siamo un'associazione che fa delle politiche pubbliche partecipative, proprio la sua missione, no? Siamo attivi in questo, siamo eh, circa 80 soci, devo dire, lo trovate, ne, lo vedete nella mappa come colpo d'occhio, distribuiti in quasi tutte le regioni italiane e quello che ci piace ricordare, è siamo un'associazione plurale, potremmo dire multiattore, multi stakeholder, perché tra noi ci sono cittadini amministratori, i dirigenti e funzionari di pubblica amministrazione, i ricercatori, universitari, professionisti anche della facilitazione. Quindi portiamo avanti appunto eh, iniziative con uno sguardo plurale. E che cosa facciamo per eh, promuovere già cultura della partecipazione? Poi veniamo subito al lab. Il nostro ruolo in questi anni è stato anche quello di attivare partnership, reti, di essere un soggetto tecnico con competenza in questo specifico ambito e, e in collaborazione appunto col Dipartimento della Funzione Pubblica già dal 2016 nei diversi piani nazionali nel 2021 abbiamo sottoscritto un accordo, un protocollo d'intesa, un accordo di collaborazione in particolare con le tre regioni che hanno attivato in questi anni delle leggi regionali per la diffusione della cultura e partecipazione, quindi Toscana, Emilia Romagna e Puglia, con cui attiviamo iniziative a livello dei territori e eh, con altre regioni con cui ugualmente abbiamo aperto delle collaborazioni e un supporto a um, in, in questo ambito specifico. Organizziamo degli eventi pubblici tematici, abbiamo preso l'abitudine ormai da diversi anni di unire alle nostre assemblee nazionali annuali che si svolgono ogni anno in una regione diversa un evento pubblico su un tema che viene individuato con i soci locali e che coinvolge le amministrazioni locali proprio per cercare diversi modi di coinvolgimento e di diffusione della cultura della partecipazione teniamo regolarmente dei webinar che sono del, dei webinar eh, appunto di formazione, di autoformazione tra soci su tematiche che man mano vengono evidenziate da noi stessi. Nel 2014 abbiamo partecipato um, al percorso di co-creazione della carta della partecipazione che magari tutti conoscete che è un riferimento di dieci principi per la qualità della partecipazione pubblica e nel 2020 varie esperienze che erano state raccolte nel tempo dei soci sono anche state pubblicate in una in un volume coltivare partecipazione e che porta appunto esperienze concrete di partecipazione in quattro ambiti che sono lo sviluppo territoriale, la scuola come bene comune che è un tema adesso eh, su cui si sta lavorando tanto ma anche la, um, i beni comuni e eh, la, i conflitti ambientali, quindi la localizzazione di, di, di grandi opere. Un'altra attività che facciamo è quella di ricerca e produzione di contributi tecnici come ultimamente sul dibattito pubblico su altri strumenti. Quindi perché un ruolo attivo nostro nel Lab del Nazionale per la partecipazione pubblica? Perché crediamo fortemente nella partecipazione pubblica e pensiamo che davvero vent'anni di esperienze in Italia, magari non sempre così conosciute, che a volte restano un po' patrimonio degli addetti a lavori o di chi si occupa di questo, eh, abbiano definito un obiettivo che ormai è molto molto chiaro e quindi quello di promuovere la partecipazione attiva di tutti gli, gli attori locali nel ciclo di vita delle politiche, quindi nell'elaborazione, nell'attuazione e sempre più cosa che si fa, forse ancora meno, nella valutazione delle politiche pubbliche possa migliorare la qualità, l'efficacia degli interventi, ma non solo, quindi un obiettivo diciamo così di prodotto, di risultato, ma soprattutto dico di processo immateriale, rafforzare le istituzioni, promuovere processi di empowerment delle comunità. Quindi l'amministrazione che in qualche modo diventano anche facilitatori di processi territoriali. E adesso un nuovo obiettivo, quindi il Lab Nazionale per la Partecipazione Pubblica, che si traduce in strumenti, esperienze, una comunità di pratiche per promuovere e rafforzare partecipazioni di qualità, Dovrebbe pian piano far sì che questa modalità diventi davvero prassi ordinaria nella progettazione e attuazione delle politiche pubbliche. Delle politiche pubbliche di tutti gli ambiti. Quindi io mi sono trovata pienamente nelle parole sia di Sabina Bellotti che di Saurangeletti, quindi se il governo aperto è il modo di fare politiche pubbliche o se il governo aperto è una piattaforma abilitante delle altre politiche pubbliche è in quella direzione che occorre lavorare. Quindi ho provato come dire, a individuare alcuni orientamenti Perdonatemi, su questo ha già, uh, ha già detto Sabina, quindi magari non torno, anche se è interessante il focus che viene dato su, per esempio, cambiamenti climatici, oltre che governance digitale e partecipazione. Vorrei dire due parole su questo, ormai no? questi 17 gol sono conosciutissimi a tutti ma dobbiamo in, in, pensare che lo sviluppo sostenibile non è una policy no? è il quadro di riferimento di tutte le policy perché dentro i 17 obiettivi noi troviamo tutti gli ambiti di intervento quindi ci interessa tantissimo quello che viene a volte considerato di meno che è l'obiettivo 17, partnership per gli obiettivi l'obiettivo 17 ci dice proprio che per avere successo eh, le politiche pubbliche e il raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità che sono interconnessi richiedono partenariati tra governi, settore privato e società civili. Quindi parla di collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e ci ritroviamo molto con ciò che abbiamo detto finora. Un altro sguardo che mi piacerebbe che l'Hub avesse, quindi anche questo è un orientamento per il presente, per il futuro da domani, è la programmazione scusate, dei fondi europei, 21-27. Siamo all'inizio di un nuovo settennato, le risorse a disposizione dell'Italia sono 75,3 miliardi di euro, è necessario che chi si occupa di partecipazione faccia sempre più contaminazione perché tante delle nostre politiche pubbliche passano per la politica regionale, per la politica di coesione. Si fa già tanta partecipazione ma si può fare ancora di più. Quindi un, questo è un invito proprio a creare interconnessioni e contaminazioni nell'approccio. Dal nostro punto di vista quindi una comunità L'AB lo vediamo davvero come una comunità, una comunità per sviluppare e accrescere le competenze. Ricordiamoci che il 2023 è anche l'anno europeo delle competenze, quindi immaginiamo di fare delle azioni in tal senso, costruire capacità amministrativa, rafforzare il sostegno politico fondamentale, creare un linguaggio comune, diffondere buone pratiche con l'osservatorio, attivare networking e connessioni appunto trasversali e insomma diffondere partecipazione strutturata di qualità. Io vi ringrazio, ringrazio eh, il Dipartimento Sabina, e Francesca, che, insomma, che ins che perché insieme abbiamo creato questi nove mesi con un prodotto di cui tutti siamo donne. orgogliosi. Orgogliose, tutte donne. Orgogliose, va bene. <ride> Era inclusivo. Avevamo anche uomini nel team e ne abbiamo anche qui presenti. Allora grazie. continuiamo. Grazie, grazie. Grazie molte, continuiamo a parlare ora delle aree di lavoro, quindi entriamo in quello che abbiamo definito essere il cuore del Lab e iniziamo con un'area di lavoro che si chiama qualità della partecipazione pubblica e a guidarla, ad animarla, come abbiamo deciso di usare questo termine, perché questo è anche importante, abbiamo deciso che siccome Lab deve essere un insieme, una community di, di gente che lavora, Uh, chi sceglie di animare una chi sceglie di parlare di un determinato tema e di portare diciamo, a conoscenza quelle che sono le discussioni importanti che sono in corso intorno ai processi partecipativi si prende la responsabilità di animare queste discussioni quindi nel caso specifico IP IP2 animerà la qualità della partecipazione pubblica e Chiara adesso ci racconterà in cinque minuti mi raccomando Chiara di che cosa si può parlare con loro, prego sì, sarò, grazie, sarò velocissima perché molte cose le, le avete già dette voi. Questa area di lavoro è un'area che si propone come area trasversale a, rispetto agli ambiti di policy in cui è possibile applicare la partecipazione pubblica e che è stata attivata proprio riflettendo sui bisogni che, aveve, che sono stati evidenziati durante il percorso di costruzione del lab che ha coinvolto appunto questi famosi 38 attori di cui parlava, ha parlato la dottoressa. A Belotti. Quindi in particolare detto, eh, questo, questi questionari, i questionari che sono Stati inoltrati e anche le interviste in profondità che sono state fatte a, ad alcuni stakeholder chiave hanno evidenziato anche che in realtà in Italia... Eh, è vero che non, non sono conosciuti i percorsi partecipativi, però è anche vero che spesso sono, diciamo, visti un po' con sospetto, nel senso che sono state comunque anche riscontrate delle criticità che l'area di lavoro appunto intende affrontare. In particolare quello che è emerso è proprio che è poco noto l'impatto dei processi partecipativi sulle politiche pubbliche. Quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante Avviare una prima discussione proprio su, su, sul capire perché eh, c'è questa percezione che i percorsi partecipativi siano così poco integrati alla elaborazione delle politiche pubbliche. In realtà tanti percorsi sono attivati con grande entusiasmo, però non sempre è ben chiaro dove si vuole arrivare. Quindi ecco, capire anche quali sono gli elementi di qualità che possono connotare un percorso partecipativo può essere utilissimo sia in fase di progettazione sia in fase di valutazione di un percorso svolto che magari non è andato come avremmo voluto. Quindi gli obiettivi di quest'area di lavoro sono proprio quelli di approfondire due degli obiettivi, dei macro obiettivi chiave della partecipazione che sono quello di promuovere le competenze avanzate nelle amministrazioni pubbliche proprio perché siano più integrati questi percorsi allo sviluppo e ai contenuti delle politiche pubbliche e anche l'altro macro, macro obiettivo che è anche questo uno dei cinque obiettivi che prima aveva illustrato la dottoressa Belotti quindi non mi soffermo tanto è quello di attivare uno spazio di dialogo tra gli esperti della partecipazione, sia, delle, sia delle, del mondo del non-profit, sia del, delle pubbliche amministrazioni, sia delle università, dei centri di ricerca, ma anche i semplici, i semplici gruppi di cittadini attivi. Quindi aperto a tutti, la, sia l'iscrizione al Lab Partecipazione, sia l'iscrizione alla comunità di pratiche, sia alle aree di lavoro, quindi da domani, ecco, speriamo che vi iscriverete e che inizierete ad aiutarci ad animare queste discussioni. L'obiettivo dell'area di lavoro, come vi dicevo, è proprio quello di cercare di rendere, di capire come rendere questi processi realmente innovativi, efficaci e inclusivi. Quindi portare proprio un contributo al miglioramento della qualità dei percorsi partecipativi. L'area aperta, come vi dicevo a tutti... Ed è possibile, la prima discussione che è stata attivata, che già è stata postata con un primo, un primo post, ma chiunque può aprire anche nuovi, nuove proposte e nuovi ambiti di discussione, e comunque il primo post che abbiamo attivato chiede um, proprio lavoro sui criteri minimi di qualità che come, come team abbiamo dovuto elaborare quando ci siamo trovati a, a guardare questi, queste esperienze che sono, state, eh, che sono state segnalate da questi 38 attori. Molte esperienze non le conoscevamo, altre le conoscevamo, quindi abbiamo cercato di capire cosa avevano in comune perché, per essere definite buone pratiche. e Abbiamo individuato cinque criteri minimi di qualità che ora vogliamo sottoporre alla discussione per capire se questi criteri sono sufficienti, se vi riconoscete in questi criteri. Se, se è necessario definirli maggiormente, approfondirli e poi ovviamente ci sono altri criteri di qualità che sono stati individuati da questi, da questi attori ma anche su questi possiamo attivare un ragionamento. Quindi ecco questo è il tema dell'area dell della prima discussione e abbiamo già fissato anche una prima data per incontrare tutti quelli che sono interessati al tema online perché magari è più semplice anche per chi proviene da aree geografiche molto lontane ed è il 20 giugno pomeriggio, pensavamo di fare un incontro un po' interattivo per iniziare a confrontarci proprio sui criteri di qualità. Grazie Chiara. Bene. Siamo, siamo così avanti che abbiamo già il primo appuntamento di lavoro del Lab. Ottimo, grazie. Allora la parola adesso a Marco Polvani di ActionAid che ci parla invece di un'area di lavoro che si occupa di amministrazione condivisa e ActionAid questa attività la svolge insieme con l'ABSUS adesso Marco ci spiega che cosa di che cosa si tratta. Prego. Tutto, buonasera a tutti e a tutti. Eh, parlo anche un po' in rappresentanza dei cromosoma Y all'interno del gruppo di lavoro <ride> sul lato della partecipazione. Io sono comunque Marco Polvani di ActionAid. ActionAid è un'associazione eh, che fa parte di una federazione internazionale presente in 40 nazioni del mondo in cui è impegnata nella, nel sostenere le persone e le comunità nella promozione dei loro delitti e nel soddisfacimento dei loro bisogni anche attraverso l'adozione di pratiche partecipative. Per questo come ActionAid eh, ci siamo proposti di coordinare l'attività dell'area di lavoro su amministrazione condivisa e welfare di comunità insieme anche all'associazione LabSus con cui da anni noi abbiamo un gruppo di lavoro in comune su questi temi. In sostanza in quest'area di lavoro noi ci occuperemo di quelle pratiche di partecipazione che solitamente vanno sotto il nome di coprogrammazione, coprogettazione e anche cogestione di servizi di welfare o più in generale di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. C'è cioè quelle pratiche di partecipazione e amministrazione condivisa di servizi che non sono solo progettati ma anche in parte gestiti dai beneficiari e dalle beneficiarie oltre che dall'associazionismo formale e informale dal terzo settore ovviamente in, in coordinamento con uh, le pubbliche amministrazioni e che vanno ad integrare ovviamente non certo a sostituire quelli e i servizi erogati dai canali ufficiali delle amministrazioni competenti. Si tratta in sostanza di quelle pratiche che hanno anche una definizione normativa nella riforma del codice del terzo settore all'articolo 55 successivi anche che trovano anche una sua legittimità in alcune sentenze della Corte Costituzionale o nei nuovi strumenti amministrativi come i patti di collaborazione, i regolamenti per l'amministrazione condivisa, che sono presenti in molti comuni ormai. Insomma, tutte quelle pratiche che possono essere ascritte al principio di sussidiarietà e quindi anche all'articolo 118 della nostra Costituzione. L'obiettivo di quest'area di lavoro, nella nostra idea, è, non è soltanto condividere esperienze e progetti che ciascuno di noi sta facendo in questo ambito, quanto piuttosto... Provare anche a organizzare momenti di approfondimento comune sui temi in oggetto e verificare se ci possono essere, possiamo lavorare insieme, anche richieste congiunte, anche di tipo normativo per facilitare l'attuazione di progetti su questo tema. Eh, noi siamo infatti convinti ormai nel settore dell'amministrazione condivisa e del di comunità sia il momento di passare un po' oltre alla fase di sperimentazione per passare alla fase di formalizzazione per, di vere e proprie politiche pubbliche che rendono strutturata la collaborazione partecipativa tra terzo settore e pubblica amministrazione nell'organizzazione dei servizi e quindi questo può essere un po' anche un ambito di lavoro di, di questo gruppo sappiamo già che molte regioni hanno già legiferato su questo tema recentemente anche l'Emilia Romagna, l'Umbria la Toscana, anche il Molise hanno dei regolamenti specifici per disciplinare le collaborazioni tra associazioni e amministrazioni. Insomma, questo quindi può essere anche una, una, un, del lab può essere una sede anche per valutare i diversi approcci normativi sul tema, capire se ci sono esigenze e questioni che rimangono irrisolte o che possono essere definite meglio, promuovere l'adozione di nuovi regolamenti dove necessario. Ecco, Quindi questo può essere un ambito di discussione eh, da affrontare all'interno di questo spazio. Un primo punto di caduta di questo gruppo può essere anche l'organizzazione di, di un evento sul tema al, al prossimo Festival della partecipazione. Il Festival della partecipazione è un evento che ActionAid insieme anche a Cittadinanza Attiva qui presente e in collaborazione con altre associazioni come Lega Ambiente e Caritas per esempio. Noi organizziamo ogni anno e che quest'anno si svolgerà a Bologna nel settembre 2023. Eh, già nella scorsa edizione e anche nella prossima edizione noi vorremmo, abbiamo un programma di fare un evento sul tema dell'amministrazione condivisa alla presenza sia di associazioni che di pubbliche amministrazioni in particolare quest'anno ci piacerebbe affrontare il tema della coprogettazione della coprogrammazione dei servizi e quindi questo insomma mh, su questo abbiamo già un'interlocuzione aperta anche con l'amministrazione di Bologna che tra l'altro ha in programma di fare anche degli stati generali sull'amministrazione condivisa che possono essere svolti durante il festival o comunque in coordinamento con il festival con la stessa Emilia regione Emilia Romagna qui presente noi abbiamo una collaborazione anche per, per l'organizzazione del festival ecco insomma eh, questo hub può essere anche l'occasione per strutturare collaborazioni con altre persone che sono interessate anche per esempio all'organizzazione di un evento su questo tema. Quindi insomma se c'è chi, chi tra chi sta soltanto qualcuno interessato a questo tema l'invito è di iscriversi alla, alla pagina e così proviamo a strutturare anche con loro una forma di collaborazione in questo settore. Grazie Marco. E così abbiamo un secondo appuntamento a settembre a Bologna, nel quale già l'anno scorso, al Festival della Partecipazione, si parlò per la prima volta del Lab e si cominciò a raccontare che cosa stavamo facendo dentro al Quinto NAP. Quindi il prossimo, il prossimo Festival sicuramente dovremo raccontare cosa sta facendo il Lab, non come si sta realizzando, ma cosa sta facendo. E passo la parola... A Isabella Mori di Cittadinanza Attiva che ci parla invece di, di un'area di lavoro che si occuperà della partecipazione per la qualità delle opere pubbliche. Eh, Isabella non ti vediamo se vieni in video. Mi vedete? Adesso sì perfetto. Eccomi. Quindi a te la parola prego. Eccomi. Tanto buonasera a tutti, bentrovati, grazie ai relatori che mi hanno preceduto, ci hanno fornito questa panoramica, cercherò di farlo anch'io. Eh, L'area di lavoro eh, che Cittadinanza Attiva ha eh, deciso di animare eh, diciamo, risponde appieno ai temi della partecipazione, ovviamente non potrebbe essere diversamente, eh, con eh, l'obiettivo di eh, fare un focus molto molto specifico sul dibattito pubblico in quanto riteniamo che nel dibattito pubblico sia nei dibattiti pubblici relativi alle grandi opere e eh, quelli previsti per eh, il piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche delle altre forme di dibattito pubblico fossero anche di livello nazionale o locale c'è un grandissimo eh, impatto sul tema della partecipazione e in qualche modo è una pratica che racchiude racchiude proprio in sé quella partecipazione eh, che deve essere eh, attiva proattiva e che non deve rimanere solo solo sulla carta e quindi l'obiettivo di questa di questa mh, di questa azione di questo gruppo che vogliamo animare è quello eh, sicuramente di raccogliere le pratiche di dibattito pubblico eh, di eh, le pratiche partecipative legate chiaramente ai territori ho, e sono delle attività in eh, collaborazione con eh, il gruppo con l'azione 3.01 del Quinto NAP tra eh, gli obiettivi eh, che eh, ci proponiamo oltre a quella di raccogliere le di, di di raggiungere oltre a quella di raccogliere le buone pratiche in tema di dibattito pubblico i dibattiti pubblici che sinora sono stati realizzati ai sensi della normativa vigente fino a questo momento sappiamo che eh diciamo in tema di dibattito pubblico nel codice degli, dei contratti pubblici ci, ci sono state, eh, ci sono delle riforme in corso, purtroppo c'è stato dal nostro punto di vista un po' una restrizione eh, di, questo, di questo strumento che è uno strumento fondamentale, da un punto di vista della normativa viene ristretto, ma noi eh, faremo di tutto invece per far sì che i dibattiti pubblici si, continuano, si continuino a svolgere eh, secondo i criteri più più ampi di partecipazione perché sono un vero e proprio strumento che in primis eh, arricchiscono tutti, arricchiscono le comunità locali, arricchiscono le pubbliche amministrazioni e quindi vogliamo continuare a raccogliere queste buone pratiche. E, mh, ci prendiamo anche l'impegno di fare eh, dei corsi di formazione, di fare delle pillole formative su questa tematica e eh, anche appunto eh, di mantenere alta la discussione su, su, questi, su questi temi. A tal fine mi fa piacere sicuramente segnalare eh, un corso di formazione che viene proposto dalla SNA, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e che vi metto anche qui in chat in modo che. Eh, che, che vuole perché è interessato insomma si può iscrivere e può parteciparvi e poi vi segnalo che eh, invece come società civile in particolar modo eh, cittadinanza attiva ma come osservatorio eh, civico sul PNRR che è un osservatorio che è nato e che promosso da cittadinanza attiva Action Aid e eh, lega ambiente stiamo eh, programmando un evento che si svolgerà il prossimo 6 giugno presso il Senato della Repubblica in particolare la sala capitolina e che eh, avrà il capitolare scusate del Senato della Repubblica e che avrà eh, diciamo come tematica quella delle buone pratiche di partecipazione della partecipazione che riporteremo delle buone pratiche in tema di eh, dibattito pubblico e pratiche particolari su PNRR quindi saranno tutte invitate: non solo le persone eh, che si iscriveranno, ma chi vorrà farlo. Noi eh, animeremo eh, l'area di lavoro del lab e daremo informazioni su questi. L'obiettivo è quello proprio di promuovere eh, il dibattito, promuovere la discussione, lo faremo insieme non soltanto alle associazioni, alle pubbliche amministrazioni e anche a, ovviamente, i referenti politici sia della maggioranza che della minoranza inviteremo tutti per capire eh, come valorizzare sempre di più questo strumento e far sì che eh, la partecipazione venga considerata, in particolare anche nel dibattito pubblico, come assolutamente un valore aggiunto. Di contro, eh, come si diceva all'inizio e chiudo, eh, abbiamo anche l'obiettivo però di informare i singoli cittadini, di far conoscere e di diffondere questo strumento e di promuovere e stimolare anche la partecipazione sui territori. Grazie molte, Isabella. Sicuramente il tema delle opere pubbliche è un tema importante perché, oltre alla sostenibilità ambientale, bisogna sempre tenere presente la sostenibilità sociale e delle, delle politiche pubbliche. Quindi è chiaro che, eh, per questo, abbiamo scelto di inserire nel quinto NAP una focalizzazione particolare nell'area nella di azione della partecipazione sul dibattito pubblico, per l'importanza che il dibattito pubblico ha, ha avuto all'interno del PNRR, perché lo, lo stai ricordando anche tu, sono in corso. Sono stati realizzati sono in corso dibattiti pubblici sulle opere importanti e al di là di quelle che sono le trasformazioni normative decise dal nostro dalle nostre camere dal Parlamento sicuramente una lab partecipazione come ha scelto di fare non può smettere di occuparsi di dibattito pubblico e quindi insieme con le organizzazioni con i cittadini e se voi ci riuscite come associazione anche con con il Parlamento perché abbiamo sentito dire anche prima è eh, fondamentale eh, nella nuova, diciamo, idea di community per il governo aperto, che la, la strategia di OGP Mondiale sta lanciando, coinvolgere tutti gli attori. Quindi, sicuramente anche a quel livello è importante che si parli di governo aperto, è importante che si parli degli strumenti per il governo aperto. Un'ultima area di lavoro eh, sicuramente importante per chi si occupa di tecnologie, ma per tutti, perché non si fa partecipazione ormai senza uso avanzato delle tecnologie è quella che eh, Formez insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica ha eh, ah, già attivato perché, appunto, eh, l'idea è stata portare dentro al Lab delle comunità eh, dialoganti e dei mondi che già, diciamo, discutevano sulla partecipazione. Poi ne creeremo anche altre, ma l'idea è partire da coloro che già discutono di partecipazione, che già la fanno e che la vogliono fare sempre meglio. E quindi, do la parola a Elisa Barbagiovanni, eh, del, del Dipartimento della Funzione Pubblica, una collega che con me lavora nell'area del governo aperto, fra altre aree, per parlarci dell'area di lavoro tecnologie digitali a supporto della partecipazione prego Elisa grazie mille Sabina anch'io mi associo ai saluti e ai ringraziamenti di tutti i partecipanti io oggi vi presenterò l'area di lavoro delle tecnologie digitali a supporto della partecipazione un'area di lavoro eh, che mh, vuole essere di supporto al lab che abbiamo appena eh, visto discutere dai colleghi pre precedentemente e che si pone l'obiettivo di riflettere sugli strumenti che possono essere a supporto delle pratiche partecipative digitali. Andiamo nel dettaglio, vi vorrei, eh, credo che vediate le slide, vi vorrei presentare i, chi possono essere i protagonisti. E ovviamente l'area la, la, di lavoro è aperta a tutti. Eh, noi eh, pensiamo che sia importante che eh, ci debbano essere sia le, eh, le persone che si occupano di promuovere, che hanno promosso dei processi eh, nell'ottica di condivisione delle esperienze e che possono essere eh, ovviamente le, le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni della società civile, e eh, Le pubbliche amministrazioni che hanno diciamo, un posto eh, in prima fila sono sicuramente le pubbliche amministrazioni che nel tempo, in questi due anni, hanno portato avanti dei progetti, delle progettualità eh, pilota sui temi del governo aperto, ad esempio. E ci devono essere anche le persone che in qualche modo eh, partecipano ai processi perché sono l'altro lato della medaglia perché consentono a questa eh, community eh, di eh, rendersi conto delle esigenze in, in maniera centrata sulle funzionalità eh, le aspettative e i bisogni degli utenti e sicuramente, e questo forse è l'elemento un po' più di innovazione l'idea di introdurre all'interno di quest'area di lavoro anche i progettisti eh, i consulenti, l'area delle professionalità eh, che in qualche modo eh, si confrontano eh, giorno per giorno con le criticità o con i valori aggiunti eh, delle, delle varie piattaforme digitali, degli strumenti digitali che in qualche modo possono anche loro dare il loro contributo. Ehm, io ho già anticipato quali sono i temi sui quali ruotano un pochettino le attività del, del, dell'area di lavoro e quindi in particolare l'idea di condividere delle esperienze, di promuovere anche le, le, le pratiche, le buone pratiche eh, l'idea eh, diciamo primaria di eh, ragionare attorno le, le, gli sviluppi ehm, delle innovazioni sugli strumenti digitali per la facilitazione dei processi eh, ma eh, c'è anche l'idea di riuscire ad avere un collegamento eh, diretto con una community internazionale che è la community internazionale di Desilin poi poc'anzi, in parole della collega Sabina Bellotti avete eh, un po' visto la genesi della piattaforma partecipa, eh, che è la piattaforma nazionale eh, per le consultazioni pubbliche. Eh, partecipa, per esempio, è fatta diciamo, è realizzata eh, tramite il riutilizzo del, dell'open source eh, del software open source Desinim. Quindi l'idea di eh, far evolvere le, le funzionalità di partecipa attraverso diciamo, il supporto di quest'area di lavoro e anche il supporto che può venire dal network con la comunità internazionale diciamo, è uno delle, degli elementi che abbiamo pensato fosse. Eh, importante da introdurre all'interno di quest'area di lavoro e ovviamente anche contribuire appunto come dicevo all'implementazione del software a partire dalle esigenze di chi lo utilizza quindi degli utilizzatori. Su questi elementi quindi vi volevo eh, sottolineare un po' di discussioni aperte che ci sono state perché l'area di lavoro si è eh, già eh, riunita ma poi vedremo anche quali sono stati gli appuntamenti e quali ce ne saranno e in particolare mi faceva piacere sottolineare che l'area di lavoro si rende conto eh, che uno degli elementi fondanti è sicuramente quello di lavorare attorno alla cultura digitale una cultura digitale che sia. In qualche modo anche inclusiva, eh, ragionando attorno all'interrogativo di come rendere gli strumenti digitali che siano più facili da utilizzare per tutti, non solo eh, rispetto a eh, utenti portatori di disabilità, ma avvicinando anche eh, ulteriori segmenti di utenza, quelli possono essere giovani o anche meno giovani, e ragionare attorno anche alle semplificazioni, eh, alle semplificazioni degli strumenti negli strumenti o nuovi modi di includere eh, uno su tutti, mi viene ad esempio eh, da pensare all'ottica all della gamification che tanto funziona um, e tanto attecchisce eh, nel mondo dei giovani. Eh, in particolare un altro elemento che è emerso è sicuramente quello di ragionare intorno ai temi dell'interoperabilità tra le piattaforme e favorire sicuramente un tema che ritorna tanto tra i principi del governo aperto, favorire anche il, il riuso dei dati aperti perché no sulla partecipazione. Diciamo, questi sono tutti gli elementi che eh, sono nati eh, dalle prime, dalle prime, dei primi incontri ma eh, che sicuramente potranno evolvere, potranno aumentare eh, grazie al supporto. Di ulteriori persone che si vorranno unire. Eh, Un'altra un particolarità di quest'area di lavoro è sicuramente quella che, avendo una forte ispirazione eh, tecnica, eh, non, non poteva non utilizzare una vera e propria piattaforma per sperimentare ciò che. Eh, eh, che quelli che sono i risultati dell'area di lavoro stessa quindi non vi deve sorprendere se andando all'interno del lab e andando a navigare all'interno dell'area dell degli strumenti digitali e supporto alla partecipazione vi troverete a navigare una piattaforma che è esterna a partecipa ma sappiate che questa è una piattaforma nata con lo scopo di sperimentare ciò che succederà all'interno delle tecnologie digitali e supporto della partecipazione pubblica ed in pratica una piattaforma che nasce ed evolve eh, proprio sulla base di quello che poi il lavoro riterrà, riterrà essere eh, i principi eh, fondamentali da perseguire per ottenere risultati che poi tutto l'ab potrà mettere a frutto. Eh, L'ultima slide eh, è relativa al percorso. Un percorso che è iniziato l'8 marzo eh, andando in qualche modo a coinvolgere quelle che erano state appunto le buone pratiche, eh, le PA, eh, le pubbliche amministrazioni pilota, eh, i, i, i professionisti di settore. Eh, e quindi andando a ragionare eh, rispetto a quello che poteva essere un imprint iniziale di quest'area di lavoro. E che come vedete si concluderà, eh, eh, ma credo che vada, vada, vada ancora avanti, però eh, vorrà arrivare a. Giù Giugno Già con un'idea di eh, una elaborazione collettiva, per esempio, di una carta di quest'area di lavoro che delini in qualche modo quali sono quelli che eh, sono i pilastri o gli elementi fondanti da portare poi eh, durante l'evoluzione dell'area dell di lavoro. Io sono stata brevissima, come grazie. avevo promesso. Passo la grazie. parola a grazie mille, Elisa, grazie. E adesso vi facciamo vedere eh, giustamente. Eh... Stefano Rollo di Roma Capitale, che è uno dei membri del team che ha costruito Lab, ha detto "Ma dobbiamo fare almeno scrollare la, la home, <ride> e se non c'era venuto in mente, scusate". E qui lo potete vedere all'interno della piattaforma partecipa, abbiamo eh, diciamo sfruttando quelle che sono le funzionalità della piattaforma, abbiamo dato vita alle diverse aree, eh, diciamo, alle diverse sezioni in cui si compone Lab. Fermati un attimo, eh, vedete dalla dalla OMM che ci sta appunto uno spazio che racconta che cos'è l'Hub, uno spazio promotori e che quindi dice chi sono i promotori dell'Hub e io poi non vedo bene. è uno spazio partecipa che è lo spazio che descrive le diverse modalità attraverso le quali si può eh, iscriversi e partecipare e fluire dell'Hub e poi ci sta uno spazio dedicato alla uh, comunità di pratiche con tutte le aree di lavoro di cui vi abbiamo detto e... Ehm, vediamo se lo vuoi far vedere, appunto sono le diverse aree di lavoro, all'interno di ogni area si può entrare, ovviamente le aree di lavoro poi fruiscono di strumenti interattivi che possono essere appunto incontri, partecipa, forum, a seconda delle scelte del, dell'organizzazione dell che anima quell'area di lavoro, quindi ci sono diverse possibilità. E poi ci sta una sezione eh, strumenti, dove sei Stefano? una sezione strumenti che come vedete dall'indice, soffermati un attimo, forse non è uh, chiarissimo ma quella lunga lista, de, de, quel lungo indice vi indica quali sono le sezioni attraverso le quali sono stati catalogati eh, e, e resi disponibili i diversi strumenti da linee guida a, a bibliografia a eh, leggi tu <ride> che io non leggo <ride> Diventa difficile, comunque sono molte, ovviamente ci sono normative, insomma diverso, tutto ciò che abbiamo pensato che potesse essere utile per, per rendere eh, diciamo, la strumentazione raccolta, la strumentazione raccolta in primis dal team che partecipa che ha partecipato alla, alla costruzione del Lab, ma anche indicata da altri soggetti che abbiamo appunto. Vai Stefano, di qualcosa tu, che poi è un'area sulla quale... Sì, eh, grazie per sugli strumenti, hai già più o meno elencato tutte le cose che abbiamo raccolto, da linee guida, carte, convenzioni internazionali, manuali, glossari, leggi, insomma, quindi c'è una vasta raccolta che poi, siccome il portale è interattivo, potremo ricevere altre proposte dai futuri utenti e quindi valutarle per arricchire questa sezione. Lo stesso dicasi per le esperienze che è appunto un'altra sezione molto importante eh, dove vengono segnalate su mappa tutta una serie di esperienze che sono di fatto delle buone pratiche e che poi sono approfondite da delle schede quindi c'è un form che chi vuole proporre una buona pratica può compilare poi c'è una valutazione ovviamente secondo dei criteri di qualità e, e verrà pubblicato e secondo anche degli ambiti precisi che sono quelli insomma anche tematici per cui ambiente, bilanci partecipativi, formazione, salute eccetera anche per poter dare uno sguardo ampio e trasversale al tema della partecipazione per mostrare come si può declinare su più ambiti la cultura ad esempio uno molto attivo recentemente. E, e niente, insomma ci sono le news, gli appuntamenti e sicuramente la sezione delle comunità di pratiche sarà una di quelle dove poi ci si potrà un po' più relazionare con i futuri partecipanti, che speriamo siano molti. Ecco questa. No, sì, L'idea appunto è quella che, soprattutto voi, membri del forum multistakeholder che siete qui presenti, ma in realtà tutte le organizzazioni che hanno partecipato al team partecipate da, da domani a un'azione di promozione facendo intanto iscrivere alle aree, alle diverse aree di lavoro e al lab coloro che nelle vostre stesse organizzazioni si occupano di processi partecipativi quindi eh, costruire raccogliere eh, dentro lab questa, questa community allargata che ha rispetto ad altre eh, modalità che sono state usate, forme di osservatori sulla partecipazione, ha proprio la caratteristica di mettere insieme tutti i diversi stakeholder della partecipazione. Eh, puntiamo molto appunto, come vi dicevamo, sul protagonismo di coloro che sono interessati a far vivere l'Hub e quindi è una, nel, nel, nel, diciamo, continuando nella strategia che abbiamo voluto, diciamo, mettere in piedi con la coattuazione del quinto piano questo lo dico come funzione pubblica continuare in questa strada quindi se la, parte, la piattaforma partecipa è uno spazio diciamo messo a disposizione mh, qualche anno fa come è stato ricordato all'inizio dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Dipartimento delle Riforme quindi è come dire un, un ambito di, di, di policy nazionale che ospita tutti gli attori che vogliono utilizzarla per fare consultazioni. abbiamo pensato che fosse l'ambiente ideale nuovamente per creare, per allargare questa logica e quindi per farlo diventare hub della partecipazione. Come eh, ha sottolineato la collega che si occupa di tecnologie in maniera particolare, anche la piattaforma partecipa è stata diciamo arricchita, è andata evolvendosi anche se conosciamo ormai attraverso l'uso quelli che possono essere alcuni dei vincoli del software Decidim e quindi stiamo pensando già attraverso questa sperimentazione della community per le tecnologie digitali per la partecipazione di, di esplorare altre possibili diciamo eh, piattaforme perché per consentire a una interazione che ovviamente Avrà luogo principalmente eh, volendosi etichettare come nazionale a livello eh, diciamo digitale quindi online anche se poi la partecipazione ovviamente ha bisogno di spazi concreti e di processi di incontro fra le persone quindi giustamente eh, recupereremo sempre di più questo spazio di lavoro diciamo non virtuale anche se devo dire che lo spazio di lavoro virtuale è servito tantissimo alla community del governo aperto, è servito moltissimo a fare degli enormi passi avanti dal punto di vista della possibilità di cooperare insieme fra società civile e rappresentanti delle organizzazioni pubbliche, quindi continueremo a utilizzare tutte e due le modalità. Se ci sono, domando alla, alla segreteria, domando a Mariella, se ci sono delle domande, perché in questo momento nel nostro, nella nostra agenda era previsto anche un question and answer, se ci sono delle domande ce le dovreste segnalare, altrimenti passiamo a una fase di chiusura perché io ho dato un'occhiata ma non ho, non ho visto domande. Ci sono? Eh, purtroppo questo sistema. No, non ci sono domande Sabina. Ok, grazie, grazie per averci avvisato e a questo punto quindi io darei nuovamente la parola a Sauro se vuole. Eh, così commentare anche quello che ha sentito devo dire che in, in ragione dei tantissimi impegni del Dipartimento e dell'Ufficio eh, la conoscenza di dettaglio del della partecipazione Sauro ancora non ce l'ha quindi magari approfondirà in seguito però sicuramente aver sentito queste presentazioni, aver sentito tutto quello che è stato detto può darti lo spunto per aiutarci anche a, a, ad andare avanti diciamo Bene, sì, grazie Sabina. Allora confermo che non ho, eh, diciamo, non conosco a menadito tutte le attività che vengono fatte, però questo secondo me è anche positivo, nel senso che ogni riunione è a maggior ragione, non credo, solo per, credo non solo per me, un'occasione di, di apprendimento e anche, eh, se lo posso dire, ehm, a nome di tutti, anche di orgoglio per il tanto lavoro che si fa, e questo è sicuramente un dato positivo. Ma io sono rimasto colpito da varie cose, però non, non, sono, non, non mi arrogo, diciamo, eh, l'onere di trarre delle conclusioni che non possono esserci, e eh, non possono che essere provvisorie. E quindi banalizzando direi che le cose che mi hanno colpito sono A, che non ci può essere tecnologia senza che per la, sviluppare la conoscenza serve della tecnologia, ma non ci può essere tecnologia senza conoscenza. E quindi le due componenti dello, dello sviluppo delle competenze. Eh, su questi temi e della tecnologia possono e devono camminare di pari passo gli strumenti che ci ha presentato elisa e le altre iniziative che stiamo facendo servono anche per questo aumentare diciamo la platea delle persone coinvolte seconda considerazione tra le tante ovviamente che se ne potrebbero fare mi è piaciuto molto il fatto di declinare la comunità di pratica singolare al plurale, ecco quello su cui noi stiamo lavorando, è una comunità eh, di pratiche e di esperienze, come pure eh, è molto positivo, secondo me anche un po' leggermente sfidante, diciamo così, che fatto l'hub della partecipazione noi stiamo andando già oltre e puntiamo a, a coinvolgere e, e a condividere il più possibile queste, eh, queste iniziative e questi strumenti. Quarta considerazione ed ultima, eh, diciamo riunioni come queste e approfondimenti come queste eh, sottolineano anche come le politiche di cui parliamo sono estremamente tangibili perché è saltato fuori più volte il riferimento ai risultati, al miglioramento della qualità della decisione, all'impatto dell'open government, ecco questo è l'indicatore questi sono indicatori diciamo, difficili da determinare, però sono, scusate il gioco del, eh, di parole, l'indicatore che testimonia più di tutti quanto questa piattaforma, eh, quanto questa filosofia diciamo, sia, sia fondamentale per le amministrazioni pubbliche, ma quanto allo stesso tempo produca dei risultati tangibili. Mentre tutti i giorni, qua dentro, ma altrove, andiamo a ricercare eh, diciamo, evidenze misurabili della nostra azione, delle politiche pubbliche, ecco questa è una politica che è una piattaforma che ci aiuta anche per questo perché i risultati eh, di quello che saremo in grado di fare tutti insieme sono fa relativamente facilmente misurabili in termini di output, di outcome e di impatto con tutti gli aspetti positivi e negativi che ne conseguono, diciamo così se posso chiudere con una battuta. Siamo, non so Sabina se vuoi aggiungere qualche cosa, se no siamo miracolosamente Do puntuali. Prego l'appuntamento per domani. Do un ringraziamento, perché... un saluto a tutti e a tutte. Sì, eh, grazie anche alle oltre 100 persone che ci stanno seguendo e che ci hanno seguito e voglio ricordare che eh, questo è il primo giorno, ma abbiamo 5 giorni di lavoro sulla, per la settimana dell'amministrazione aperta, domani l'appuntamento è col tema delle trasformazioni digitali inclusive, alle, alle 11.30 eh, inizierà il webinar dedicato a questo, a questo tema e per ogni giorno ci sarà un ulteriore appuntamento. Invito tutti quanti i presenti ad iscriversi, a partecipare, perché quello che abbiamo capito è anche che per fare un governo aperto... Eh, non servono solo gli specialisti di settore, è chiaro, noi lavoriamo su delle politiche distinte molto importanti. Oggi abbiamo parlato di, di una politica che è orizzontale per definizione, che è la partecipazione, ma è molto importante capire che cosa fanno eh, coloro che collaborano, che lavorano nella community, nei loro diversi ambiti, perché le sinergie producono nuova, nuove, nuove, nuove idee e innovazione, quindi dobbiamo riuscire a lavorare sia in verticale che in orizzontale. Quindi do appuntamento a tutti. Uh, domani per parlare di trasformazione digitale inclusive il giorno successivo per parlare eh, di eh, scuola a scuola di integrità fra l'altro il ministro mi dispiace eh, nel, nel suo intervento ha dimenticato ha saltato facciamo talmente tante cose che una l'ha saltata ma non è colpa sua eh, diciamo che e, e quindi per parlare di scuola di integrità il giorno successivo per parlare di promozione dello spazio civico di donne di parità di genere e di giovani e lo Ricordo il 12 appuntamento con il forum multi stakeholder per ascoltare anche le loro proposte, le proposte che hanno fatto recentemente al ministro e che il ministro ha voluto ricordare nell'intervento di apertura di questa nostra giornata. Grazie a tutti e buona serata.